Ciao, se stai guardando questo video è perché probabilmente solo oggi hai conosciuto questo canale. Ti dico qualcosa in più. Ogni giorno con un numeroso gruppo di professionisti lavoriamo per creare contenuti volti alla divulgazione dell'informazione e tutto, ovviamente, in modo gratuito. Bene, ti piacerebbe restare sempre aggiornato nel mondo della psicologia, dell'ipnosi, delle scienze umanistiche, della medianità, nel mondo delle neuroscienze, e non solo, in tanti, tanti altri settori. Bene, se tutto questo può interessarti, clicca qui sotto, iscriviti al canale, ed attiva la campanellina, in modo tale da restare sempre connesso e sempre aggiornato. Ciao.